Thank you. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Marin, professore di Economia dell'Ambiente e di Economia dell'Innovazione presso il Dipartimento di Economia Società e Società Politica dell'Università di Urbino. Oggi vi parlerò dell'obiettivo numero 16 e di una declinazione particolare dell'obiettivo numero 16. In particolare andremo a vedere il ruolo della sostenibilità ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici come strumenti per il perseguimento della pace. Andremo prima a vedere come eh, la sostenibilità può contribuire alla pace, quindi qual è la relazione tra le due dimensioni, quali sono i bisogni e i problemi rilevanti, quali sono le possibili strategie di intervento, e infine eh, vi, segnalerò, vi segnalerò un consiglio di lettura eh, che è collegato al tema in questione. Ci focalizziamo quindi sull'obiettivo numero 16, che eh, per esteso si riferisce alla pace, alla giustizia e alla presenza di istituzioni forti. In particolare ci focalizziamo sulla prima parte dell'obiettivo 16, cioè sull'obiettivo della pace, il raggiungimento di società pacifiche. La sostenibilità per la pace può essere vista come quel mezzo attraverso cui si eliminano o perlomeno si riducono quelle cause che determinano l'emergere di conflitti violenti nella società. Inoltre, la sostenibilità è importante anche per l'adozione, e per favorire l'adozione, di pratiche pacifiche e non violente nella risoluzione di eventuali conflitti che, comunque, possano emergere. Il cambiamento climatico è un fenomeno non nuovo, è un fenomeno con cui l'uomo ha convissuto per millenni, per milioni di anni, e la fase attuale del cambiamento climatico però si differenzia per diverse caratteristiche. Vi faccio un esempio di un evento che ha modificato il clima della Terra nei secoli recenti e che ha dato luogo poi a una serie di eventi a catena, inclusi, incluso l'emergere di conflitti violenti. Si tratta in questo caso dell'eruzione del vulcano Tambora in Indonesia nel 1815. L'eruzione vulcanica ha determinato una variazione nel clima di breve periodo, in realtà, una variazione che è durata solo pochi anni, e in particolare ha. Eh, contribuito a una riduzione sostanziale delle temperature, dando luogo a quello che viene chiamato l'anno senza estate, del 1816. Questo anno senza estate ha avuto dei, delle conseguenze molto gravi in termini di produzione agricola in Europa, eh, determinando sia epidemie, quindi una, un indebolimento fisico della popolazione europea, ma anche l'emergere di conflittualità dovuta alla carenza di risorse agricole alimentari nei paesi europei. Questi conflitti sono poi eh, sfociati nel giro di pochi anni nei moti rivoluzionari del 1820-1821, soprattutto in Italia, Portogallo e Spagna, contro i regimi assolutistici da parte della popolazione che ha sofferto le, mh, le conseguenze di questo uh, cambiamento del clima. Il cambiamento climatico però di cui parliamo oggi, di cui si parla molto nella, mh, nella discussione politica ma anche nelle notizie, c'è stato un cambiamento comunque molto rapido, eh, per quanto non così veloce come eh, quello conseguente all'eruzione del vulcano Tambora, eh, che determinerà, sta determinando una variazione eh, evidente del clima nell'arco di pochi anni e pochi decenni, un evento più unico che raro nella storia dell'uomo. Eh, inoltre, queste variazioni, a differenza del caso che vi ho illustrato prima, saranno variazioni che eh, persisteranno nel tempo il cui realizzarsi non è reversibile se non nell'arco di diversi secoli. Quindi il cambiamento è, eh, avverrà per restare nel tempo. In questa diapositiva vedete la relazione causale che eh, si può ipotizzare tra variazione delle condizioni climatiche dovute all'intervento umano e ehm, realizzazione ed em emergere di conflitti nella società. In particolare abbiamo che il cambiamento del clima determina delle variazioni delle condizioni climatiche, quindi della temperatura e della distribuzione durante l'anno delle temperature, delle precipitazioni in termini di quantità e distribuzione e anche eh, la, determina un aumento della frequenza e dell'intensità di eventi naturali estremi. Questo ha un impatto immediato sulla eh, disponibilità di risorse Necessari all'uomo, pensiamo per esempio alle risorse agricole in primo luogo, che sono la base dell'alimentazione, alla disponibilità di acqua dolce e anche alla ricchezza e fertilità dei suoli e alla eh, ricchezza delle foreste. Questi impatti negativi sulle risorse si ripercuotono ovviamente in eh, una minor capacità di soddisfare i bisogni essenziali da parte della popolazione, bisogni essenziali quali anche l'alimentazione, e questo, in ultima istanza, può portare alcune fasce della popolazione, questo può determinare un'instabilità sociale che si concretizza in una maggiore incidenza della povertà e in ultima analisi tutto questo può determinare una maggiore conflittualità all'interno delle nostre società. Il clima oggi cambia in maniera non omogenea nel, sul nostro pianeta e in particolare abbiamo diverse aree che già stanno subendo i primi effetti del cambiamento climatico e sempre in queste aree notiamo una eh, forte incidenza di conflitti violenti. L'Africa subsahariana è una di quelle aree in cui il clima che cambia ha una maggiore incidenza. Eh, in particolare abbiamo che eh, il, anche piccole variazioni delle condizioni climatiche determinano della eh, carenza di acqua, per esempio, eh, l'impossibilità di avere una produzione agricola costante nel tempo e questo si ripercuote sulla eh, vera soddisfazione dei benefici, dei... questo si ripercuote sul soddisfacimento dei bisogni essenziali della popolazione che risiede nell'Africa subsahariana. Questa instabilità nella possibilità di soddisfare i bisogni determina in prima istanza conflitti locali per le risorse. Quindi abbiamo che a livello locale, a livello geografico, molto fine, quindi in specifici villaggi, in specifiche aree, eh, l'impossibilità di soddisfare i bisogni alimentari determina dei conflitti locali per accedere a risorse prodotte da eh, comunità vicine, adiacenti. I conflitti però determinati dal cambiamento climatico in questo tipo di area eh, non si eh, concludono con queste conflittualità locali, in particolare abbiamo che le persone colpite da disastri naturali e colpite da carenza di eh, risorse alimentari e agricole decidono di migrare. Decidono di migrare sia a livello lo eh, locale, quindi in comunità vicine, aumentando la pressione sulla domanda di beni essenziali nelle comunità vicine, e quindi aumentando la probabilità che ci siano conflitti per queste risorse localmente, ma anche migrazioni a più lungo raggio, migrazioni di tipo economico oppure migrazioni di tipo eh, non economico, pensiamo a quelli che vengono chiamati i profughi climatici. Questo determina delle fonti di conflitto che non necessariamente si concretizzano in un conflitto violento, anche in aree molto lontane. Pensiamo alle eh, migrazioni di profughi a livello internazionale, alle migrazioni di profughi dall'Africa al continente europeo, che abbiamo visto aumentare negli ultimi decenni, anche come conseguenza dei cambiamenti climatici. Un altro esempio eh, molto d'attualità è il conflitto israelo palestinese Si tratta di un conflitto che eh, parte dalla notte dei tempi, parte dalla fine della seconda guerra mondiale, ma eh, alcune fasi di questo conflitto sono strettamente collegate alla mh, disponibilità di acqua, che sappiamo essere uno degli elementi a maggior rischio come conseguenza del, del cambiamento climatico. Per esempio la guerra dei sei giorni del 1967, in cui Israele ha invaso la penisola del Sine, l'altruo del Golan, la Cisgiordania e la striscia di Gaza, è in parte, in larga parte, anzi, motivata dalla necessità di eh, Israele di avere accesso a fonti di acqua che non aveva sul proprio territorio. Ehm, oggi una delle principali cause di disagio delle popolazioni nelle aree palestinesi, pensiamo alla striscia di Gaza, è invece l'impossibilità di accedere appunto alle fonti di acqua e quindi abbiamo che eh, una parte delle cause che determinano il supporto ad organizzazioni che ehm, sono attori del conflitto giro palestinese oggi sono derivanti dall'accesso dall all'acqua e quindi da un elemento che è ad alto rischio a causa del cambiamento climatico. Le azioni per contrastare questa, questa relazione tra cambiamento climatico e emergere dei conflitti violenti sono diverse. Partendo dalla radice del problema, la principale azione è mitigare il cambiamento climatico, cioè evitare che il cambiamento climatico continui la sua accelerazione, rallenti, si fermi e magari eh, si riduca. Questo lo si fa attraverso politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Un secondo tipo di eh, azioni riguarda invece tutte quelle azioni che consentono di adattarsi a un clima che cambia. Si tratta ovviamente di azioni tra loro complementari, non tra loro sostitute. L'adattamento consiste nell'adozione di pratiche e tecnologie che consentono di mantenere una qualità della vita e una produzione agricola sufficiente anche con un clima che cambia. Infine, una terza azione riguarda la parte finale del, della catena causale e in particolare una, um, un approccio alla questione della migrazione internazionale che consenta una limitazione del conflitto nelle aree in cui la migrazione è più rilevante, sia in termini di eh, migrazione in uscita, sia in termini di migrazione in entrata. Quindi occorre pensare a delle modalità, a delle, degli approcci, delle strategie per ehm, gestire la questione dei profughi climatici e ambientali con un approccio non violento, pacifico e dignitoso. Infine, la, la lotta alle disuguaglianze è un elemento fondamentale per spezzare questo legame tra cambiamenti climatici e conflitti. Quindi far sì che tutte le fasce della popolazione siano in grado di ehm, contrastare e di sopperire al cambiamento del clima perlomeno nel breve termine, attraverso una condizione economica che consente loro di soddisfare comunque i bisogni anche in condizioni ehm, climatiche avverse. Vi propongo come consiglio di lettura il romanzo di Mauro Corona intitolato La fine del mondo storto, mondo Editore. Si tratta di un romanzo apocalittico in cui le popolazioni occidentali si ritrovano di colpo senza accesso a un ehm, fattore fondamentale, l'energia. Nel romanzo si vede come questa, eh, questo evento determina fin da subito l'emergere di una forte conflittualità tra le persone che sfocia in atti molto violenti. E può rappresentare questo romanzo un po' una visione apocalittica, quindi comunque romanzata, di quello che potrebbe accadere quando le risorse fondamentali non sono più disponibili, cosa che accade in molti paesi del mondo quotidianamente. Grazie a tutti per l'attenzione e un saluto.